Oggi, favolosa giornata in Beauty Farm Ci siamo divertite da morire Guardate il video fino in fondo Ragazzi, allora oggi è tempo di M Sta nevicando Sta cominciando a nevicare Quindi, eh, siccome siamo un gruppo di scalmanate Visto che nevica abbiamo pensato di andare in un bel posto Adesso sono in macchina con due mie amiche Ce n'è una che ha, avuta, che ha avuto un avuto un contrattempo col treno non arrivava mai più, però è arrivata e adesso andiamo in beauty farm. Vi presento le mie amiche. Ciao, ciao. Valentina, Alfia. Ciao, io sto guidando. Lei guida, guida. lei guida. Poi vi farò vedere dove andremo, ma non siamo solo noi tre, siamo in otto. Ciao, a dopo.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 Are you feeling a fall? Cause we ain't bringing the phone Are you feeling a fall? Cause we ain't bringing the fall Are you feeling a fall?